Ciao a tutti e ben ritrovati! Nel video di oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore e che riguarda la qualità delle né. In tante di voi purtroppo mi contattate dopo che um, avete già combinato il guaio per così dire e vi ritrovate tra le mani una qualità scadente che appunto anche sui capelli non rende granché. E mi chiedete quindi quali sono i criteri secondo i quali vi potete guidare per capire se l'enne che avete tra le mani è un enne di ottima qualità anzitutto dovete guardare l'inci l'inci deve riportare esclusivamente il nome della pianta se volete utilizzare un prodotto puro accertatevi che non ci sia picamato, che non ci siano sali metallici, quindi solitamente un prodotto al 100% puro riporta nell'inci solo il nome botanico della pianta, quindi nel caso dell'ene rosso la inermis, nel caso dell'indigofera indigo, tintoria, in, nel caso dell'ene dell neutro la cassia, eh, cassia angustifolia oppure cassia ombovata. Purtroppo spesso e volentieri uh, nei negozi etnici trovate uh, delle, uh, della lausonia che, uh, non, che è importata sotto banco e che quindi non ha anche un'etichetta italiana. Questi prodotti non sono a norma di legge perché non sono controllati in alcun modo. Ovviamente ognuno è libero di fare la scelta che più ritiene giusta per la sua salute, però considerate che questi prodotti non sono in nessun modo controllati per quanto riguarda la presenza dei metalli pesanti, dei pesticidi e così via. Quindi mi raccomando, se fate una scelta del genere, Valutate bene anche questi rischi per la vostra salute. Un altro fattore che vi può indicare se l'energia che avete tra le mani sia un, o meno uh, di buona qualità la consistenza della polvere la migliore qualità di solito è una polvere finissima eh, che ha quasi la consistenza del talco purtroppo ancora oggi eh, ci sono erboristerie che propongono le fuso e assolutamente questo ve lo sconsiglio non lo acquistate perché spesso Purtroppo ci sono dei casi, nella stragrande maggioranza, almeno da quello che riscontro dai messaggi che mi inviate, che questa, questa sorta di enè è addizionata di sabbia, addizionato di sabbia oppure proprio hanno utilizzato per polverizzare la parte non proprio ideale della pianta quindi il prodotto che ne risulta, la polvere che ne risulta non è proprio della, delle migliori a livello di, di qualità e quindi anche lo potete percepire anche visivamente. Purtroppo magari non tutte ve ne rendete conto, ma la qualità incide tantissimo sulla resa del colore e anche sulla copertura dei capelli bianchi. Quindi eh, se potete anche eh, scegliere un prodotto che eh, sia anche di eh, un raccolto relativamente recente, quindi al massimo l'anno prima dell'anno in cui ci troviamo è ancora meglio, perché ovviamente più eh, è vecchio il prodotto, quindi più eh, tempo è passato da quando è stato raccolto, è essiccato e polverizzato, eh, ci sarà una minore resa del colore sui capelli, quindi anche i risultati potrebbero non essere all'altezza delle aspettative. primo indizio, ma non meno importante per una lausonia di ottima qualità e scegliere la lausonia body art quality cosa vuol dire questo? vuol dire scegliere la lausonia che viene utilizzata per tatuaggi quindi per fare i tatuaggi con le nenè perché eh, vi dico questo perché se andate a scegliere una lausonia bo body art quality andate a scegliere il top della qualità perché eh, immaginate che il pigmento tintorio eh, che viene utilizzato appunto per eh, tatuare la nostra pelle e ideale per colorare i nostri capelli bianchi, quindi la resa del colore e la copertura dei bianchi è sicuramente massima. Mi fermo qui, spero che il video vi sia tornato utile, che abbiate trovato degli spunti interessanti, mi raccomando come sempre condividetelo con le vostre amiche o con eh, le vostre mamme, le vostre sorelle, e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!